Buon pomeriggio, inizio a vedervi arrivare, benvenuti, benvenuti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Studium Virtuale, come forse, insomma, come immagino sappiate oggi puntata molto particolare, anzi puntate molto particolari perché eh, andremo in onda sostanzialmente per più di un'ora con un appuntamento fiume durante il quale insomma, interverranno due eh, esperti che con il eh, Covid stanno veramente eh, così, eh, dialogando giorno dopo giorno. Ci fa quindi molto piacere poter finalmente eh, parlarne in una maniera così eh, proprio scientifica e ho eh, oh, oh, benissimo a questo proposito senza ulteriori indugi eh, dal quale profilo si sta per connettere la professoressa Elena Bargari. Eccola qua. Ciao, Ciao Mattia, mi senti pomeriggio? Sì, sì, io la sento. E dal pubblico okay. dateci insomma, notizie, ci sentite, non ci sentite, scrivetecelo nei commenti. Eh, io nel frattempo la stavo. Lei mi sente? Sì, sì, ora ti sento meglio benissimo. Eh, stavo giusto, insomma, introducendola e spiegando un po' cosa stiamo, cosa stiamo per fare. Eh, mi sembra abbastanza insomma, eh, così eh, giusto. Spiegare che lei appunto è pneumologa e da anni si occupa di polmonite interstiziale. Che stiamo, patologia che stiamo sentendo eh, praticamente a ogni tg e soprattutto eh, abbiamo, so, siccome questo suo intervento avrà una finalità insomma, informativa di un certo tipo, intanto Dario la sta salutando ehm, avrà una finalità informativa, abbiamo dato la possibilità a tutti di farci domande preventivamente, per cui ho insomma, un buon numero di questioni da porle e potete farlo ancora adesso per cui nel box in basso, mi raccomando se avete una qualsiasi qualsiasi Tipo di quesito, la eh, dottoressa è qua per risponderci. Innanzitutto, benvenuta ancora, eh, si, parla di, eh, si parla di polmonite interstiziale, ma cos'è? L'argomento che, che mi è stato dato in realtà è un argomento ampissimo perché le polmonite interstiziali sono venute ora di gran moda per effetto dell'infezione da coronavirus in realtà nelle forme idiopatiche cioè da casa sconosciuta sono patologie note da moltissimi decenni e sono patologie di grande interesse anche scientifico perché sono il risultato spesso di processi infiammatori, cronici dovuti a tante cause che infiammano questa parte così importante del polmone che si chiama intestizio, uh -huh. cioè dobbiamo sapere che nel polmone oltre alle vie aeree sono presenti degli spazi, proprio intestiziali si chiamano, di separazione fra gli alveoli e questo distretto così piccolo può essere oggetto di danno dovuto a un processo infiammatorio cronico. Le cause possono essere le più disparate e quindi abbiamo più di 150 polmoniti intestiziali diverse dovute anche a fattori noti, cioè a cause esogene. Nell'ambito dei processi infettivi si possono avere anche polmoniti intestiziali. Ecco che è arrivato l'interesse per questa forma così acuta e drammatica che è appunto la polmonite intestiziale da Covid. Da Covid, ho capito. Eh, dunque, insomma, Siena eh, aveva già la migliore dottoressa. Il, <ride> il suo interesse, il suo sì, interesse in questo. Esiste da anni un centro, se ho capito bene, che di questo si occupa, è giusto? Esatto, in realtà una lunga tradizione, non sono solo ovviamente io, ma io ho ereditato, tra virgolette, una lunga tradizione che parte addirittura dagli anni 70, poiché queste malattie non sono, tra virgolette, le malattie più comuni nel polmone. L'asma, l'infisema sono le patologie sicuramente più note e quindi era sempre rimasta un po' una cerchia di interesse scientifico fino a qualche anno fa, non così comune, non così diffusa e Siena aveva questa eccellenza Essersi interessata fin dall'inizio a questo tipo di patologia, quando ancora non esistevano neppure terapie, quindi era proprio un interesse che partiva dal laboratorio perché, per fortuna, abbiamo avuto sempre al nostro interno anche un laboratorio che studiava il polmone e l'intestizio e andava a verificare proprio i meccanismi di queste malattie. E quindi abbiamo avuto tra i pionieri nella nostra università dei meccanismi immunitari alla base delle colonie interstiziali. Ok, allora, innanzitutto grazie per la chiarezza con cui ci ha spiegato queste cose perché, insomma, penso che, eh, non so chi ci stia ascoltando, però la competenza media diffusa è un paio di episodi di Grey's Anatomy, quindi, <ride> <ride> per riempirsi la bocca di termini che poi, insomma, restano poi evanescenti, parlo per primo, e è, è sicuramente sbagliato. Abbiamo però tutta una serie, come le dicevo, di domande che eh, ci sono state fatte eh, così dal, da casa. Eh, innanzitutto volevo iniziare io in realtà con una, sa di quelle catene che girano su Facebook, che molto spesso si trovano, quelle del non lo sapete mm. che, su uno vi dice che vi nascondono che. Okay. Eh, le leggo cosa, le cosa insomma ho, ho, ho verificato di persona. Beh, leggo appunto per questo ehm, scrivono non eh, sapete che eh, il covid non provoca polmonite interstiziale ma trombosi polmonare e dunque stiamo uccidendo gli intubati non lo sapevate ora lo sapete è un insomma un... prego sì, devo dire che ho, che ho iniziato ho iniziato solo di recente a accettare la possibilità di parlare con facilità di questo argomento perché è stato estremamente complesso far, farselo proprio. Essendo un'infezione di così recente riscontro e di così recente diagnosi veramente le difficoltà nella, nella spiegazione dei meccanismi sono state le prime le nostre, cioè come insegnanti era estremamente difficile spiegare, spiegarci e quindi diffondere anche ai ragazzi, per esempio agli studenti, cosa stava al di sotto di questo tipo molto particolare di polmonite intestiziale. Perché parlavamo prima dell'infiammazione, cioè l'intestizio è colpito da questo processo infiammatorio. Qual è la differenza grossa tra una polmonite intestiziale da coronavirus rispetto a quella dovuta all'amianto, all'esposizione a polveri, a metalli, eccetera. eccetera, È la rapidità con cui l'infiammazione si sviluppa. In pratica okay. in poche ore avviene una sorta di, eh, di storm, di, di tempesta eh, all'interno del polmone per cui praticamente si rilasciano tantissimi mediatori di questa infiammazione e molti di questi mediatori sono in comune con la coagulazione del sangue. Ecco che in questo messaggio sbagliato <ride> c'è in realtà un pezzo di vero, di verità. E la parte della verità è che l'infiammazione ha sempre a che fare col meccanismo della coagulazione, cioè alcuni fattori che regolano l'infiammazione sono gli stessi che regolano la coagulazione del sangue. E quindi okay. è normale che in un polmone così infiammato ci sia una condizione di rischio di ipercoagulabilità e di trombosi, ma in realtà. Non stiamo diciamo, scoprendo niente di, di nuovissimo, queste cose diciamo, da un punto di vista dello studio scientifico patogenetico, del meccanismo delle polmonite intestiziali erano cose note. Cioè anche chi ha una fibrosi non da coronavirus ha per esempio una condizione di aumentato rischio di trombosi spese in fasi acute di infiammazione. Okay. Per cui insomma, con, insomma, con una definizione eh, mutuata dall'Accademia della Crusca, questa è una balla. Eh, però... eh, sì, no, però... e soprattutto non passiamo falsi messaggi che l'intubazione non è necessaria o non è utile, anzi colgo questa come occasione per ringraziare sentitamente, anzi ho anche proposto uh, ai tuoi colleghi di invitare dopo di me un rianimatore, perché devo dire che i veri... Protagonisti, eh, diciamo, della scena in questo momento sono stati soprattutto loro a fianco degli infettivologi, degli immunologi, a fianco degli primologi come noi, ma, ma veramente il ruolo eh, del rianimatore non va mai dimenticato in questi pazienti. Certo, no, è verissimo. Proseguiamo. Allora, una coppia di domande provenienti tra l'altro da eh, suoi colleghi medici. Eh, Luisa ci chiede ma è vero che eh, il covid non provoca solo questa polmonite ma anche una vasculite sistemica? No, questa è di nuovo una domanda che ha a che fare di nuovo con l'infiammazione. Praticamente è vero che questa ehm, reazione che induce questo virus è così grave, letale, straordinaria proprio perché ha proprio un risvolto sistemico, cioè vuol dire di tutto l'organismo. Non okay. c'è probabilmente una parte del corpo che è completamente salva dagli effetti del virus, tanto che stiamo studiando anche con specialisti non preumologi, cioè al di fuori del polmone, tutti gli effetti eh, di questo coronavirus. Probabilmente esistono anche dei tipi diversi, cioè dei fenotipi si dice noi, eh, di malato. Esiste un malato che sviluppa una, una manifestazione polmonare gravissima, esistono altri pazienti invece che hanno forme molto subdole, principalmente intestinali per esempio. E quindi è vero che il virus probabilmente ha recettori non solo a livello delle vie aeree. Ma a livello del pancreas, probabilmente a livello di altri distretti come il sistema nervoso, avete sentito parlare di questo neurocovid eccetera, eccetera, proprio perché in effetti è vero che ha una componente di infiammazione sistemica. Okay, cioè quindi... generale di tutto il corpo. tutto il corpo. Ok, okay eh... perché questi mediatori vanno a giro col sangue, capito Mattia? Quindi li trovi ovunque. Insomma state veramente affrontando un virus che ha delle conseguenze insomma, disastrose e poi quello che colpisce è la velocità perché ci raccontava che appunto questi malati che magari la mattina insomma, sì, sono tali ma non dimostrano grandi eh, sintomi visibili a sera diventano veramente gravi da trattare, vero? Sì, cioè esiste una, una sproporzione, esiste una sproporzione che fa la differenza rispetto ad altre polmoniti virali, noi siamo abituati a gestire pazienti con polmoniti virali con tempi diciamo, eh, di decorrenza dell'infezione solitamente molto più lenti, più subdoli, senza questa rapidità e anche senza questa sproporzione talvolta tra la gravità del valore di ossigeno nel sangue, cioè la famosa, il valore omogas analitico, cioè quanto effettivamente c'è di ossigeno nel sangue i sintomi del paziente quindi molto spesso il paziente lo vedi abbastanza diciamo in fase iniziale non troppo affaticato ma poi misuri, parametri vitali l'ossigeno, la saturazione del, dell'ossigeno nel sangue li trovi invece molto compromessi noi abbiamo visto che in una settimana già riesci a valutare l'escalation dei sintomi di una polmonite da coronavirus cioè la prima settimana è sicuramente un target importante di evoluzione di prognosi. Certo. Bene, proseguiamo. Eh, un, altro, un altro suo collega ci chiede ehm, se eh, esiste ed è provata un'efficacia preventiva dei cortisonici per via inalatoria, eh, appunto nei soggetti Covid. Eh, ho, ho capito essere una No, no, una domanda ricorrentissima, perché in questo momento chi ha un amico pneumologo lo chiama per questo. Cioè posso fare una prevenzione per evitare, per evitare che succeda? Eh, eh, esatto, questo succede con tutti i colleghi che ti incontrano per qualunque motivo e ti domandano ma c'è qualcosa che posso assumere per, eh, diciamo, come è eh, giustamente, il meccanismo si capisce, no? Perché... E questo apre un campo interessante, e cioè se è chiaro quindi che questo virus è in grado di scatenare una tempesta di mediatori dell'infiammazione. E quindi l'idea del medico è se io parto con un livello di infiammazione più bassa nei miei polmoni, ho più possibilità di avere un andamento meno aggressivo il virus. Sì. Questa è l'idea di ciascuno di noi. E quindi è partito di tutto, anche su, sul, sui social eccetera eccetera. C'è gente che propone di assumere il cortisone, gente che propone di assumere immunosoppressori, oppure il famoso platini, cioè i derivati della clorochina. Avete sentito che si usano nella cura di questo virus che è un vecchio farmaco che noi usiamo come antinfiammatorio. Esatto, quindi in pratica si, si, si cerca di, di agire per tempo no? nel tentativo di avere una prevenzione del danno da coronavirus. Purtroppo oggi non esiste nessuna documentazione, nessuna evidenza scientifica che un trattamento preventivo ci aiuti a gestire meglio il, il malato qualora eh, vada in contrainfezione. Quindi non c'è una raccomandazione per nessun tipo di farmaco a scopo preventivo. Okay. Però... Vi racconto una cosa che confonde ulteriormente le idee, e cioè ehm, sulla scia di alcuni colleghi di Pavia e del Nord che hanno un'incidenza elevatissima di coronavirus, i pazienti ricoverati in questo momento, sono state fatte delle sorveglianze telefoniche per valutare, per esempio, se i pazienti che erano già in terapia con farmaci che modulavano l'infiammazione... Senti uh -huh. Mattia? Sì, sì, lo sento, lo che sento. Erano in grado di modulare l'infiammazione se questi pazienti erano in qualche modo protetti o avevano sviluppato delle forme meno aggressive di coronavirus. E I colleghi hanno messo in evidenza, per esempio i reumatologi, che chi faceva farmaci antireumatici e aveva un effetto antinfiammatorio di questi farmaci, forse in qualche modo sviluppava una ridotta, cioè una forma meno aggressiva di coronavirus questo in realtà sono dati molto ti ripeto molto aneddotici assolutamente a oggi non possiamo rispondere sì fai una prevenzione non esiste una profilasse per cui la risposta a questa domanda in realtà è, no, no. è? no non fare cortisone inalatorio a scopo preventivo non fare cortisone perfetto mentre parliamo è arrivata un'altra domanda che eh, le pongo subito per quello che riguarda l'eparina Può avere un senso nelle forme sintomatiche di leve o media criticità per evitare la progressione nefasta? Eh, la risposta è sì, stiamo utilizzando con grande, ehm, diciamo, con ampio, c'è cioè un ampio utilizzo in questo momento, sia delle parina a basso peso molecolare, forse anche a scopo preventivo, sebbene di nuovo essendo una infezione o una malattia di così recente riscontro, purtroppo anche le linee guida non è che prendono la posizione precisa sull'impiego dell'eparina nella polmonite da coronavirus, però eh, sicuramente sì, stiamo molto attenti in questa fase alle condizioni di ipercoagulabilità, a quel rischio che abbiamo detto trombotico generato proprio dall'infiammazione. Ok, per cui qui la risposta invece è un sì. sì eh, caso per caso, valutandolo ovviamente caso per caso. Certo. Eh, invece, altra domanda dal pubblico. Melania chiede, e forse qui non so se lei può essere, magari poi porremo anche la risposta alla domanda al professor Montomoli dopo, eh, chi ha contratto il Covid eh, lo può riprendere nuovamente? Perché è una cosa che in effetti si sente spesso, esistono già de delle certezze in questo senso? Eh, purtroppo le certezze non sono assolute anzi mi piacerà poi riascoltare la risposta anche del collega perché ehm, voi sapete per esempio in questo periodo noi operatori sanitari siamo sottoposti per fortuna in Toscana allo screening eh, su sangue degli anticorpi anti coronavirus allo scopo di verificare chi di noi ha già per esempio avuto contatto con il virus stesso esistono due tipi di risposte al virus e a batteri in generale una si chiama risposta immediata, breve, a breve tempo, cioè entro in contatto con il virus e produco anticorpi che si chiamano IgM. Uh -huh. Questi sono gli anticorpi della memoria recente, quelli uh -huh. che sviluppo immediatamente al primo contatto e che durano in realtà un tempo piuttosto breve. Mentre uh -huh. negli anni, quando ormai l'infezione l'ho risolta e sviluppo anticorpi protettivi, produco le IgG cioè le immunoglobuline della memoria, quelle per cui se io rientro in contatto con un batterio o con un virus, i miei mi serviranno per, per distruggerlo. Capito? Nel caso del coronavirus succede la stessa cosa, quindi si entra in contatto col virus e si producono gli anticorpi della memoria recente, dopo un certo numero di giorni o addirittura di settimane, perché è, è cattivo anche in questo, è lento a far produrre anticorpi della memoria, si produce l'Igg, il cui ruolo protettivo è abbastanza garantito, tra virgolette, tuttavia ne sappiamo ancora troppo poco, per esempio per sapere quali sono i livelli per definire che veramente quel paziente ha prodotto una quantità sufficiente di anticorpi per essere protetto per il futuro, per tutta la sua vita, dall'Igg, ehm, e quindi dal coronavirus. Quindi diciamo, per esempio, che alcuni dati aneddotici ci arrivano dalla Cina, che sapete essere il paese pioniero, pioniero di questa infezione, e diciamo anche in questo momento esatto, serbatoio anche di notizie cliniche e scientifiche ovviamente abbondanti perché è da lì che è partito tutto ci, ci, ci porta la segnalazione di alcuni pazienti che hanno avuto una reinfezione cioè che una volta risolta l'infezione poteva aver rimanifestato una, oh, di, nuovamente la patologia, ma questo è, è veramente, son, si tratta veramente di dati al limite del, dell'aneddotico, perché la realtà è che ancora oggi non sappiamo né quanto deve essere il titolo di, che ci difende di CG nei confronti di questo coronavirus, né eh, possiamo rispondere con certezza con assoluta certezza questa domanda. Pensa che stiamo, Mattia, dimettendo diversi malati, per fortuna, dall'ospedale. Quindi siamo in una fase in cui, per fortuna, alcuni pazienti tornano a casa. E anche il follow-up di questi pazienti non è completamente, completamente chiaro nel suo timing, perché eh, ehm, la difficoltà sta nel fatto di capire che anche, per esempio, un tampone negativo non vuol dire che... per per il futuro quel paziente non avrà più l'eliminazione anche solo di piccole certo. quantità di virus e quindi gli interrogativi sulla persistenza dell'infezione del virus nel corpo e quindi anche nel rischio di diffusibilità certo. sono, ancora tanti. Sono, certo. sapito, sono ancora tanti e non si sa ancora bene per quanto per esempio eh, si riesca a liberare dalla saliva dalle vie respiratorie eh, il virus nel tempo c'è cioè, addirittura certo. un'ipotesi recente il uh fatto -huh. che forse alberga anche in altri distretti oltre che nel polmone per esempio nelle ghiandole salivari e quindi questo capite e infatti mh, parecchi parlano no, tra i sintomi del coronavirus e rimane molto impresso è l'anosmia, cioè il fatto che si perdano gli odori, e la genesia, cioè che non si sentono i sapori. no? E sembra che questo è perché forse oltre che risiedere nelle basse vie sta anche nelle alte vie respiratorie e forse anche nelle ghiandole salivari. E da lì può diffondersi, capito, per un periodo di tempo anche molto più lungo di quello che ci immaginiamo. Quindi è tutto in realtà molto complesso. Può capitare quindi che un, un tampone negativo corrisponda a un paziente che può essere ancora contagioso? Esattamente, per questo si ripetono due tamponi prima della dimissione. Ok, capito? wow, <ride> sì, veramente, sembra di combattere un po' così contro un nemico um, poliforme. Sì, complicato, sì, complicato. Parlavamo prima dei farmaci anti-artrite, eh, dunque sta diventando comprovata la loro efficacia? Sempre su basi, diciamo, empiriche immagino. Beh, ho, ho proposto anche un reumatologo come futuro esperto di, di coronavirus che può intervenire ai vostri momenti così belli e interessanti, proprio perché... È, è, è veramente un, un lavoro multidisciplinare questa questione del coronavirus così l'ha impostata da subito anche la nostra azienda ospedaliera, cioè ha creato un team immediato che è un team multidisciplinare pensate che insieme agli infettivologi ehm, un, gro un grosso contributo lo ha dato per esempio la reumatologia nell'ambito della gestione dei farmaci eh, biologici, cioè questi farmaci antinfiammatori molto potenti per la gestione del coronavirus questo vi dà anche l'idea proprio appunto di come è stato importante avere anche buoni rapporti tra le varie discipline perché ehm, per esempio l'esperienza più importante, più numerosa eh, nell'ambito dei farmaci inibitori, delle citochine, ce l'hanno proprio i reumatologi. Ed è grazie a loro che in parte abbiamo anche eh, ereditato dei farmaci che, diciamo così, nessuno aveva studiato per patologie come, come la polmonite intestiziale, ma che invece si sono dimostrati utili, eh, almeno nella pratica clinica, in realtà mh, nella pratica clinica anche per la polmonite intestiziale da coronavirus. In realtà è tutto successo e sta succedendo in una maniera emer da emergenza sanitaria e questo ha creato e sta generando anche una difficoltà nel rispondere a è veramente efficace, perché come sapete i farmaci per essere immessi in commercio hanno una lunga trafila, hanno un lungo percorso si chiama trial clinico no? quindi i trial clinici hanno varie fasi fino a che si dimostrano sicuri ed efficaci i farmaci possono entrare in commercio per il coronavirus non è stato così non c'è stato il tempo spesso di fare un trial clinico studiarlo in fase 1, in fase 2, in fase 3 molto spesso la situazione è stata talmente importante drammatica e improvvisa che eh, sul razionale del meccanismo del farmaco si è andati direttamente all'utilizzo certo fortunatamente molti di questi farmaci erano già ampiamente utilizzati per l'artrite reumatoide o per eh, altre malattie come la sindrome di Sjogren per malattie reumatiche con una grossa componente infiammatoria. e devo dire che sono stati d'aiuto almeno per quel che hanno, si può dire sulla base dell'esperienza, sono stati davvero d'aiuto per certi pazienti eh, faceva molta paura a noi operatori utilizzare un farmaco antinfiammatorio che eh, teoricamente e non era stato ancora utilizzato per quel malato, per quel tipo di patologia eh, esattamente. Ed è stato proprio quindi un lavoro anche di team multidisciplinare anche nel diciamo nell'affrontare questa responsabilità, nel condividere anche la discussione di ca caso per caso e devo sì. dire che su alcuni pazienti abbiamo visto veramente un grande vantaggio, purtroppo non su altri e eh, questa mancanza di criteri per ehm, l'inserimento della terapia, per esempio, è tutto un argomento caldo che stiamo affrontando anche in termini scientifici, cioè quali pazienti vanno indirizzati verso la terapia antireumatica e quali no. C'è un limite legato a alcuni marcatori, per esempio, si stanno studiando gli indicatori, per esempio, esami del sangue o piuttosto i parametri, la gravità della malattia. Cos'è che ti conduce a iniziare ad, alcuni, eh, ad iniziare e eh, ad avere speranza di successo e di non far danno? l'impiego del farmaco in certi tipi di malati e non in altri. In altri certo, quindi insomma, ancora tutto in fieri, possiamo dire, non senza... Sì, di parli... anche molto, molto okay. dibattuto e di grande interesse, devo dire, di grande interesse. Sì. Senta, eh, sempre dal pubblico, Bonina Grazia chiede, prof, lei pensa che la ricerca sul Covid possa aiutare anche noi malati di IPF? Oh, Che bella domanda, abbraccio tutte le IPF simbolicamente dai nostri pazienti, quindi li sentiamo davvero davvero vicini. E approfitto di questo collegamento, Mattia, per parlare di questa malattia un secondo, che è una delle malattie più orfane e meno, meno raccontate e meno citate che abbiamo. È una malattia... Idiopatica appunto da causa sconosciuta, che è una polmonite interstiziale che ha purtroppo un decorso molto, molto brutto e paragonabile, pur per diciamo, l'andamento al, almeno fino a qualche anno fa, a quello di alcuni tumori questi eh, pazienti che in realtà oggi possono finalmente usufruire dei farmaci antifibrotici hanno un po' svoltato la loro sopravvivenza grazie alla ricerca e ti parlo di una ricerca che ha portato i primi farmaci non più di due o tre anni fa quindi eh, in passato si, si faceva solo il trapianto di polmone nelle persone più giovani e sopra i 65 anni si dava l'ossigeno e si aspettava la fine ora grazie alla ricerca abbiamo due molecole antifibrotiche che tra l'altro sono già di ricerca anche nei pazienti Covid, cioè si sta valutando quei pazienti che purtroppo a seguito dell'infezione potranno sviluppare un danno irreversibile di cicatrice fibrotica del polmone potrebbero utilizzare gli stessi farmaci di cui parlava Grazia, cioè i farmaci ehm, antifibrotici. Al tempo stesso, quello che abbiamo visto è proprio dall'esperienza come giustamente lei sottolineava, eh, al tempo stesso abbiamo visto che questa ricerca sui mediatori della fibrosi e dell'infiammazione e l'impiego di farmaci utilizzati principalmente da reumatologi su una patologia intestiziale polmonare potrebbe aprire sviluppi importanti e belli anche per la fibrosi polmonare idiopatica. Quindi la risposta è sì, la ricerca ci aiuta anche in questo, ci deve aiutare a migliorare l'andamento di, di questi malati. Insomma. Certo. Bene, altra domanda dal pubblico. Oggi fortunatamente insomma, il tema è caldo, quindi eh, i dubbi sono tanti e di nuovo grazie per la chiarezza con cui no, sta so scrivendo anche a noi così profanissimi queste, e preoccupati queste cose. Eh, ci chiede Alfredi Lotka: Visto che altera il covid, la percezione degli odori, si può pensare che eh, coinvolga il sistema nervoso? Assolutamente, era il discorso che facevamo prima. È molto intrigante e ancora non chiaro, proprio i vari tessuti e i meccanismi per cui l'infiammazione probabilmente induce l'espressione di certi recettori e di certe molecole e facilita in qualche modo sicuramente il legame del virus con vari distretti. Esiste proprio l'idea che questa mancanza di sapori, di questa percezione alterata dei sapori eccetera eccetera sia legata proprio all'interessamento neurologico della, del coronavirus e che in realtà le sedi dove il virus può a cui, e dei tessuti, insomma, a cui il virus si può attaccare sono ogni giorno sempre più numerose. In realtà questo si scoprirebbe meglio attraverso studi autoptici, ma capite che nessuno va a proporre in questa fase esami eh, autoptici post mortem, mh, diciamo, diventa una cosa anche estremamente complessa da gestire, eccetera, eccetera. Però l'impressione che si ha anche da modelli che provengono dalla SARS più che uh -huh. dal coronavirus, è che in realtà i recettori siano disposti praticamente in maniera quasi ubiquitaria, cioè in, vari, in tantissimi organi apparati. Ok, ma ecco così, un follow up alla domanda. Se, il, se appunto questo virus ha come casa, come zona abitativa, eh, un determinato organo, poi lascia effettivamente dei danni... Permanenti, non lo so, appunto, eh, no, immagino non si sappia ancora, però il, appunto da un punto di vista neurologico possono poi esserci problemi successivi e questa è veramente la domanda che ci poniamo tutti i giorni. Da un punto di vista polmonare è stato dimostrato, addirittura pensa Mattia che i cinesi ehm, eh, già parlano di eh, un incremento futuro per il futuro da un punto di vista per esempio pneumologico, del numero di casi di fibrosi polmonare, addirittura della necessità di terapie più numerose per questi pazienti, addirittura di trapianti forse più necessari rispetto al passato, proprio perché questa infiammazione così forte potrebbe portare a un rimodellamento del tessuto tradotto a un'infiammazione talmente persistente che dà delle cicatrici laddove si sviluppa e ovviamente diventa un danno irreversibile, cioè la riparazione di un qualunque organo apparato ti sento male Mattia, con delle cicatrici ha come effetto quello di, di indurre un danno irreversibile, quindi sì è estremamente probabile che alcuni di questi danni da coronavirus abbiano delle conseguenze posteriori, tant'è vero che sempre grazie allo scambio non facile con tutte le altre discipline e con la nostra azienda ospedaliera, stiamo cercando di organizzare anche un follow up alla dimissione di questi malati per eh. la sorveglianza e per vedere quali sono le conseguenze. È eh. chiaro eh. che con è quello che la domanda successiva finisca e poi, insomma, eh, affrontiamo. E', e è chiaro che in questo il contributo è veramente eh, di gruppo perché sarà necessario il radiologo per studiare l'andamento delle lesioni polmonari, sarà necessario l'internista che è già fondamentale comunque per valutare in senso ampio, sistemico la malattia potrebbe essere utile l'otorino per esempio il discorso che dicevamo delle alte vie respiratorie, oltre che lo pneumologo per valutare la funzione respiratoria potrebbe essere di grande ed è assolutamente lo è di grande utilità l'infettivologo che tiene conto anche della gestione delle terapie ma vedete anche il reumatologo che svolge il suo ruolo ha sicuramente un ruolo prioritario, l'immunologo che ha questa finestra così ampia no, sull'immunologia, sui meccanismi eh, della malattia, e ecco il neurologo che arriva dal punto di vista del sistema nervoso, non escludiamo neanche il diabetologo, voi sapete che appunto il pancreas è l'organo che ha a che fare con l'insulina, con la glicemia, io spessissimo ho affrontato con il professor Dotta che è il nostro capo dipartimento ed è uno dei più grandi scienziati che abbiamo sul diabete, la questione del paziente covid che ha un maggior rischio di iperglicemia, per esempio, perché probabilmente quando il virus si lega al tessuto pancreatico è in grado di modificare la produzione la risposta all'insulina e la glicemia nel sangue. Pensate quanti risvolti ti può avere questa, questa relazione. Per cui tornando, insomma, è veramente impressionante. State facendo un lavoro, non ho aggettivi, state facendo un lavoro. Eh, si sta, chiede quindi, insomma, questa domanda che dicevo, si sta quindi programmando un post-ricovero? La risposta è sì. Eh, terapia di sì. militiva polmonare e o sistemica? <ride> eh. Questa è una bellissima domanda, um, in realtà dovete sapere che, mi senti Mattia perché ho perso sì, sì, sì. momenti, vai. No, no noi um, la sentiamo bene, confermatemi anche dal pubblico ma non ci sono stati cari di linea. Ok, eh, Sì, assolutamente è fondamentale la riabilitazione e anche in questo devo dire che il nostro ospedale ha dato il suo bellissimo contributo perché abbiamo dei fantastici riabilitatori e fisioterapisti che ogni giorno entrano nelle terapie intensive, nelle paraintensive e nella bassa intensità di cura a gestire fin da subito il paziente con coronavirus. Avete sicuramente sentito affrontare tanto la discussione, no? la questione ehm, della ventilazione, quanto è importante intubare questi malati, agire per tempo, fare in modo che vi sia un'adeguata ventilazione del polmone proprio per evitare questa reazione di, ehm, ehm, di riduzione del volume polmonare. Ecco, capite, proprio la ginnastica fisica interviene nel nostro percorso come una, una tappa fondamentale d'aiuto per allargare il polmone e contrastare la tendenza a una restrizione in qualche modo. E il ruolo riabilitativo non può essere soltanto polmonare, ma diventa ovviamente generale, sistemico, anche rivolto alla muscolatura, rivolto alla riabilitazione in senso ampio, perché purtroppo alcuni dei pazienti più critici sono costretti a un lunghissimo allettamento. Pensate che questi malati restano spesso in ospedale per più di 3-4 settimane e quindi è necessario per immaginarci nel post ricovero un periodo di recupero delle funzioni in senso ampio, oltre che soprattutto quelle polmonari. Certo. Quindi la risposta è sì, è fondamentale. Ok, e eh, Filo2002 ci chiede, eh, in termini cardiologici cosa ne pensa e quali danni può causare? E questo potrebbe essere un altro bellissimo invito e tra l'altro mi perdono, mi vergogno di non aver citato i cardiologi nel multidisciplinare perché invece in prima linea insieme a noi in ogni turno abbiamo, grazie alla nostra cardiologa ehm, che è una, una bravissima... Ehm, collega che è responsabile dell'area intermedia del, del, del covid abbiamo la possibilità di avere a disposizione dei cardiologi eccezionali. Perché il cardiologo è fondamentale? Perché di nuovo questa infiammazione comporta la liberazione di citochine. Sono mediatori, tra cui soprattutto è stata studiata l'interlochina 6, che sicuramente intervengono in un'infiammazione che non è soltanto polmonare, ma diventa in qualche modo anche a carico del tessuto cardiovascolare e della conduzione cardiovascolare. Vuol dire che questi pazienti hanno molto più rischio, in fase acuta soprattutto, quando c'è una fortissima infiammazione, di andare incontro a ritmie gravissime di morire non per insufficienza respiratoria, ma per complicanze cardiovascolari. La collega, ad esempio, che ha già iniziato a pubblicare questi dati in letteratura, grazie anche al supporto di altri colleghi molto bravi che lavorano in cardiologia, ehm, hanno dimostrato che, per esempio, in quasi tutti i pazienti senesi ci sono alterazioni elettrocardiografiche, variazioni dell'elettrocardiogramma che poi si traducono in un altissimo rischio di aritmie improvvise. Questo è necessario e quindi è fondamentale che venga fuori, che venga alla luce, perché probabilmente se noi curiamo il meccanismo dell'infiammazione, riduciamo forse anche il rischio di andare incontro a questo tipo di alterazioni, a questo rischio di aritmie gravissime cardiovascolari. Quindi sì, la risposta è che il cardiologo, anzi, mi vergogno di non citato prima, è un altro tassello fondamentale di questo gruppo che okay. si occupa in senso ampio del coronavirus. E quindi con il rischio di nuovo di avere danni permanenti anche da un punto di vista cardiaco? Sì, devo dire che tra, tra l'altro il ruolo del cardiologo è ancora più, più intrigante per certi aspetti, è un po' come il ruolo dell'internista in questo momento, perché molti dei nostri pazienti sono anziani. Pensate che in questo momento la stragrande maggioranza, per cioè per certi aspetti per fortuna dei pazienti ricoverati sono tutte persone già con una storia nota di cardiopatie, di ipertensione arteriosa, di aritmie di infarti pregressi e quindi diciamo che molto spesso il supporto cardiologico c'è indispensabile non solo per gli effetti del coronavirus ma anche per gestire una terapia di fondo che questi malati anziani spesso hanno già molto pesante molto importante e quindi ecco che anche l'internista per esempio per le patologie che spesso accompagnano eh, il coronavirus, per esempio, abbiamo visto che è più frequente nei pazienti ehm, appunto diabetici, nei pazienti obesi, nei pazienti con patologie come l'aterosclerosi, nei pazienti che hanno una storia di cardiopatia. Okay, okay. Quindi il cardiologo e l'internista ecco sono indispensabili proprio anche nella gestione della terapia cronica, oltre che per le complicanze. Eh, Firo 2002, che è la eh signora, immagino, fanciulla, eh, che prima ha chiesto insomma, eh, questo chiarimento sul, sul... ruolo <ride> di giuletto, della dottoressa che ha condotto lo studio, quindi insomma... In allora, la responsabile dell'area Covid è la dottoressa Serafina Valente, che è una cardiologa molto brava, e il professore che lavora insieme a lei è il professor Cameli Matteo. Cameli Matteo. e Matteo. Entrambi hanno già iniziato a pubblicare dati su questo argomento molto bello, in realtà non posso non citare per il professor Capecchi e il dottor Lazzarini che sono altri due grandi esperti di interlochina 6 e danno cardiovascolare. Loro hanno appena pubblicato insieme al gruppo senese proprio uno studio sui meccanismi che sottendono il danno cardiovascolare nel coronavirus. Quindi meccanismi di infiammazione immunologica che portano a questo. Quindi avete vari, vari autori e vari nomi. Benissimo, grazie, grazie. Allora noi dobbiamo chiudere purtroppo, io veramente non ho, non ho espressioni per ringraziarla perché è stata di una chiarezza illuminante per molti, molti versi e volevo chiudere con una riflessione. Qualche giorno fa parlavamo con il professor Bartolini anche del, delle conseguenze psicologiche che questo virus ha. Ecco, siccome lei ci ha dato l'immagine di un mondo della medicina veramente impegnato a correre su e giù per queste corsie, per i laboratori, per dare delle risposte, per salvare delle vite, mi auguro sinceramente che voi abbiate poi il supporto successivo e presente che meritate, perché state facendo un lavoro che egregio è egregio e dire poco. quindi... Grazie, a fronte di uno Stato che ritaglia i fondi non appena può. <ride> grazie mille, Mattia, eh, guarda, il grazie è veramente un grazie ampio, va dall'università che devo dire invece in questa circostanza non va dimenticata, io ho parlato di azienda ma l'università ci è stata molto vicino per esempio per l'organizzazione insieme al Dipartimento di nuovi posti rapidi di lavoro eh, per garantire agli specializzanti degli ultimi due anni di accedere a un contratto che gli permettesse di avere diciamo, un'indipendenza nella gestione, questo ci ha sgravato moltissimo in termini anche di turni eccetera eccetera e quindi devo dire che ha dato una grossissima mano il rettore in questo, devo ringraziare tantissimo l'azienda ospedaliera, la direzione sanitaria, la direzione generale che hanno lavorato instancabilmente giorno, notte assieme a noi e così anche e soprattutto tutti i nostri colleghi di tutti i reparti che fanno ormai eh, eh, che hanno creato ormai un reparto loro che è nel reparto covid e che eh, si stanno integrando e si stanno comportando nel migliore nel migliore dei modi dimostrando una grande capacità, una grande competenza e, e anche i laboratori, tutte le persone che direttamente e indirettamente, gli infermieri ehm, e, e anche i pazienti stessi che hanno avuto veramente eh, diciamo questa capacità anche di integrarsi ai nostri progetti ai nostri, alle nostre ricerche, c'è cioè, ad esempio anche la genetista che non, ho cerca, che non ho citato, che ha avuto una grande, una grande passione nei confronti eh, del coronavirus e che ci ha lanciato tantissime idee e tantissime proposte chiudo con un saluto speciale che va ai miei pazienti che leggo mentre parlo tra cui una paziente speciale che è stata un'infermiera del 118 che è guarita dal coronavirus in questi giorni e che aveva una malattia polmonare che io seguivo e quindi un abbraccio speciale va a Maddalena e alla sua famiglia Benissimo, allora ci uniamo all'abbraccio a Maddalena e eh, ricordo l'appuntamento diciamo sono alle 17.41-17.45 con il professor Montomoli e si parlerà del vaccino per cui insomma un altro caldissimo, grazie ancora e grazie. grazie, buona domenica grazie, ciao ciao ciao